Mi scorderò mai che il mio primo giorno di servizio che ho fatto con lui non è stato quello di accompagnarlo qua in ufficio ma lo accompagnato in una scuola. Quello che ha fatto il consigliere Chinnici è racchiuso anche in questa istanza. Il max processo non scordiamocelo, nacque proprio con il consigliere Chinnici e tra l'altro lui ci ha lavorato, non ha avuto la fortuna di continuarlo, il suo lavoro non hanno portato a termine i suoi, i suoi allievi. I suoi allievi che erano il dottore Falcone, il dottore Borsellino, che il dottore Guarnotto, il dottore Di Lello. Io facendoci da autista non si parlava mai di lavoro, di quelle indagini che conduceva, poi attraverso le carte l'ho conosciuto che era molto bravo e tra l'altro è stato il primo in assoluto a sottolineare l'importanza di parlare dei ragazzi e quando io l'ho visto quel giorno che parlava ai suoi figli, non parlava parlava degli studenti ma parlava dei suoi figli, ho capito l'importanza di questa persona. Una particolarità del dottore Chinnici era la grandissima umanità. Mi raccontano alcuni ragazzi della scorta che stazionavano certe volte sotto casa sua, addirittura la mattina presto ancora in pigiama gli scendeva dai cornetti o il thermos con il latte o il caffè. Mi piace ricordarlo anche attraverso documenti che custodiamo qua all'interno del bunkerino, oggi Museo Falcone e Borsellino, un encomio che ha ricevuto appunto per il lavoro svolto qua. E poi abbiamo una pagina del diario che scriveva il consigliere Chinnici, dove appuntava tutte le cose più brutte che avvenivano in questo palazzo di giustizia, conserviamo sempre in queste stanze una minaccia telefonica che ha ricevuto il consigliere Chinnici e nonostante quelle minacce lui continuava a lavorare. Un'altra cosa importante è quella di ricordare anche i ragazzi della scorta, i miei amici eh, Salvatore Bartolotta, Maresciallo Trapassi e il portiere dello stabile Stefano Lisacchi. Ogni mattina se il consigliere Chinnici non gli stringeva la mano, lui non tornava a lavorare. Non era servilismo verso il consigliere Chinnici, era ossequioso verso una bravissima persona che era veramente oltre adesso un bravo magistrato, un grande uomo.